Abbiamo in studio con noi Pippo Civati che è candidato alla segreteria del Partito Democratico in attesa di sapere quando eventualmente ci sarà uh, la votazione per scegliere il segretario. Gli chiediamo subito se anche lui vuole come Renzi un PD cool. Ma io vorrei un PD sinceramente, gli slogan di Renzi sono appassionanti, vorrei che però iniziassimo a parlare anche di politica, di qual è l'idea di partito che abbiamo in mente di quando si andrà a votare, di quale misura trovare con il governo eletto, tutte cose un po' meno come dire marketing, ma forse un po' più sostanziose. Allora, per uscire dal marketing, le prime tre cose che lei farebbe se fosse segretario del PD? La prima cosa che farei in assoluto è dare a questo governo un tempo definito, si può andare a votare a marzo e mi pare che stiamo tirando in lungo su questioni molto pressanti come sono ad esempio quella della legge elettorale e anche la questione fiscale su cui abbiamo fatto questo colossale pasticcio dell'Imu. Quindi questa è la premessa fondamentale, poi darei un nuovo rapporto al Partito Democratico verso i suoi iscritti e verso i suoi elettori che sono stati completamente dimenticati negli ultimi sei mesi di disastri che abbiamo combinato. E la terza cosa è tornerei a frequentare anche alcuni valori che in questo momento sono eh, scoperti nel dibattito pubblico italiano, a cominciare dal tema della legalità. È un po' incredibile che noi dalla sentenza di Berlusconi discutiamo solo in termini di decadenza e non ne assumiamo anche il valore storico e politico. Ecco, Lei ha già introdotto una serie di temi, io volevo stare a una delle cose che ha detto, cioè abbiamo eh, rischiato il disastro con l'Imu, adesso rischiato un disastro analogo con l'Iva, nel senso che questa è una nuova eh, pistola puntata alla tempia del governo da parte del PDL. Sì, anche perché la cosa che vorremmo capire tutti noi italiani, parlamentari e non, è se ci sono le risorse per intervenire sulle tasse, perché se non ci sono non interveniamo, è meglio essere chiari e non promettere cose che poi non hanno copertura, a togliere l'Imo a chi la può pagare per aumentare l'IVA, sono cose che non capisce nessuno, non solo Renna. Ecco, Oggi c'è questo famoso voto in giunta al Senato eh, su Berlusconi, intanto come va a finire, come avete trovato l'accordo dentro il PD? Oggi la votazione probabilmente è una votazione blindata, quindi è difficile immaginare delle sorprese, si aspetta invece sorprese al Senato? No, non mi aspetto nessuna sorpresa, penso che il PD come ha detto Epifani quasi sorprendendosi sia unito e compatto su questo punto, se qualcuno pensa di fare lo spiritoso o qualcosa di peggio nel voto segreto al Senato sappia che cade la legislatura che si va a votare, per cui se qualcuno vuole tenere su questo governo e fare uno sconto a Berlusconi in realtà otterrebbe il risultato opposto. Ecco, chi va a votare oggi in giunta eh, contro Berlusconi sarà il Partito Democratico, sarà Sel e sarà il, il Movimento 5 Stelle, cioè, eh, nella sua visione questa poteva essere una compagnia di governo vero e proprio già dopo le elezioni oppure abbiamo sempre parlato di niente? La corrego su un punto, non votiamo contro Berlusconi ma è una presa d'atto per quanto mi riguarda, Berlusconi è decaduto nel momento dal punto di vista politico, eh, dal punto di vista della percezione che noi dobbiamo avere dal momento della sentenza, stiamo facendo un dibattito surreale da 50 giorni per quanto riguarda l'altra maggioranza, beh, quest'altra maggioranza ci sarebbe su un sacco di altre cose, a cominciare dalla legge sull'omofobia, che invece facciamo una fatica terribile ad approvare con il Pdl, che come sappiamo ha posizioni su questo punto molto retrograde, molto preoccupate di tutelare tutti quelli che hanno opinioni un po' particolari sul tema. Beh, il governo dell'Argenti intesa Cade naturalmente sui principi, cioè su una serie di cose concrete, si era detto che siamo d'accordo, sul problema dei principi non andrete mai d'accordo, ma sul tema dei principi quali alleanze sono possibili in questo Parlamento? Beh, intanto, secondo me, l'errore è stato proprio questo è un motivo per cui sono molto scettico, lo sono rimasto, è che noi avremmo comunque con qualsiasi alleanza dovuto fare un governo molto preciso, di scopo si dice secondo la nostra terminologia un po' oscura, ma poche priorità sulle quali siamo d'accordo, non far discutere a me e a mille persone di cose sulle quali non siamo dichiaratamente d'accordo e non lo siamo mai stati, una questione sono i diritti civili, un'altra è il finanziamento pubblico sul quale c'è un grosso problema che riguarda il tetto e le donazioni. La terza cosa, gli esempi se ne possono fare tanti, ma la terza cosa può riguardare ad esempio i temi della legalità, abbiamo approvato una norma portata da Davide Mattiello da Libera all'attenzione del Parlamento, è stata approvata la Camera, il Senato si è fermato e adesso è, non so se è sparita, qualcuno ce ne darà notizie. Comunque finanziamento pubblico sì o no? Io sono in una posizione di mediazione tra chi dice Azzeriamo, che sono Berlusconi, Grillo e per il PD Renzi e quelli che dicono va tutto bene così è fondamentale tenere questo strumento. Lo strumento può essere utile, bisogna però cambiare profondamente l'automatismo del rimborso elettorale e su questo devo dire la verità, sono abbastanza d'accordo con l'impostazione di Enrico Letta e il suo governo. A proposito di Enrico Letta, è attaccato alla poltrona come gli ha rinfacciato eh, Renzi recentemente, sta lavorando per il bene del Paese, è una risorsa indispensabile per il Partito Democratico, cioè che opinione ha del Premier? Beh, io Non l'ho mai attaccato personalmente, non penso che Enrico Letta sia attaccato alla poltrona, faccio un ragionamento politico, queste larghe intese sono troppo impegnative, hanno, sono troppe, um, troppo ambiziose, bisogna definire dal punto di vista delle priorità, Enrico Letta è l'uomo giusto, è l'uomo vitruviano delle larghe intese per mille motivi, è al centro di di questo, questo ragionamento, secondo me, bisogna definire quando si tornerà a votare tra destra e sinistra, sono due anni che ci sono le larghe intese e ci candidiamo a farle durare per altri due, secondo me sono troppi. Ecco, la sua battaglia contro Renzi francamente sembra una battaglia impossibile, tutti i sondaggi dicono non solo che Renzi ha molte probabilità di vincere il congresso, ma ha eh, straordinarie possibilità eh, di diventare premier, perché un elettore del Partito Democratico dovrebbe scegliere eh, Civati rispetto a Renzi che tutti i sondaggi danno eh, nel cuore degli italiani per così dire? Beh, intanto non è la mia una candidatura contro Renzi. Io sono partito molto prima e quindi al massimo è Renzi che si è aggiunto al numero di chi si candidava a segretario. All'inizio di questa stagione Renzi smentiva il suo interesse per questo tipo di incarico. Per cui la prima differenza è che non mi occuperei di ricostruire il centro-sinistra. Vorrei un grande PD con dentro SEL, che non si capisce bene se fa la corrente aggiunta del PD in questo momento, insomma. Ma vorrei farla partecipare a un dibattito vero e profondo sulla, sulla nostra proposta politica. Vorrei fare un partito che non ha paura di confrontarsi con Stefano Rodotà e con questo. Questa sinistra che chiamiamo costituzionale, vorrei un partito che si mettesse a recuperare prima dei delusi del centrodestra, che è un tema sicuramente appassionante, però i delusi nostri. Ridendo, dico che c'è una storia delle delusioni del centro che è diventata una specie di corso di laurea perché affonda le proprie radici nel 98 e in tanti altri episodi, alla bicamerale al conflitto di interessi, a tre volte il siluramento di prodi e tutte queste cose vorrei che quei 4 milioni di voti che sono spariti verso il Movimento 5 Stelle tornassero a casa. Ma secondo lei è sanabile la distanza che pare esserci in questo momento tra la dirigenza del Partito Democratico e quelli che dovrebbero essere gli elettori del partito, una distanza che si vede sì. molto bene nelle piazze? La distanza va colmata con un nuovo gruppo dirigente, con me non ci sarà nessuno dei grandi leader del passato e del presente, la mia proposta è quella di cambiare le strutture profonde della cultura politica nostra e anche il gruppo dirigente, quindi come ci saranno candidati che prescindono dalle logiche che abbiamo visto in questi giorni, con chi va a Franceschini, con chi va a Bersani francamente mi interessa molto poco. Mi interessa poco, però loro hanno detto, Franceschini ha detto io starei con Renzi e eh, Bersani ha detto non io starei avevo con, con D'Alema. Avrei potuto fare una facile profezia. Perdonare quello che diceva lei sul momento della candidatura di Renzi. Renzi a un certo punto sembrava candidato per la Premiership, poi ha deciso di entrare in corsa anche per il partito. Da un punto di vista eh, strategico, non crede che sia un problema per lui rappresentare... Così, in maniera fisica, il Partito Democratico perdendo quella pil che avrebbe anche sull'elettorato di centrodestra? Ma infatti io ho sempre pensato questa cosa: che Renzi non volesse fare segretario anche per tenersi più libero nel campo di gioco? E tra l'altro, penso che Renzi debba chiarire il periodo in cui si andrà a votare, perché se si cambia a fare segretario dicendo che sosteniamo il governo eletto fino al 2015, il tempo è molto lungo per una corsa alla premiership, per cui questa è una piccola o grande contraddizione che sarà sicuramente lui a spiegare, non faccio un processo alle intenzioni, ma è il punto politico, Renzi candidato premier direttamente con la possibilità di agire sul campo avversario fin dal marzo dell'anno prossimo, è un candidato più forte di un Renzi che fa il segretario del PD, nel posto di Epifani, quindi dovendo gestire tutta questa situazione complicata fino al 2015 che poi si candida come candidato inevitabilmente di parte. Le ultime cose, siamo tutti in attesa di questo videomessaggio di Silvio Berlusconi, lei se l'aspetta e soprattutto che cosa si aspetta che dica Berlusconi? Beh, intanto potremmo farlo noi, visto che questa attesa spasmodica sta durando da, da ore e francamente io mi aspetto che lui dica che rimarremo al governo insieme. Che lui ha un grande statista di ottima e straordinaria responsabilità nazionale, attaccherà i magistrati perché quello non, lo, non può non farlo e quindi ci torturerà nei prossimi mesi. Per cui al partito metterà i falchi, che sono quelli più cattivi del PDL nei confronti delle larghe intese, e batterà sui suoi temi elettorali. Questa non è, penso, la soluzione peggiore, ma così andrà. Ultima cosa, Marina Berlusconi, candidato eh, premier, se la vede? No, noi facciamo le primarie e non facciamo le ereditarie, che sono un tipo di disciplina diversa, una competizione che franca, abbiamo già visto con bossi, che non funziona. Perfetto, grazie all'onorevole Pippo Cirati. Grazie a voi.